Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato veloce alle pesche il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più un'ora di riposo in congelatore gli ingredienti sono pesche tagliate a pezzetti e congelate latte intero congelato e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le pesche ed azionare il bimbi per 15 secondi da velocità 6 a velocità 10. unire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7, spatolando Il gelato è pronto, riporre in congelatore per almeno un'ora. Gelato veloce alle pesche. Grazie e alla prossima ricetta!